9 cose che devi assolutamente conoscere prima anche solo di considerare di aprire la tua società offshore. 9 cose, 9 che devi sempre prendere in considerazione e da cui non puoi prescindere se stai pensando di aprire un'attività online e di incorporarla in una giurisdizione offshore. Ciao, io sono Luca Taglielatera, tu sei sulla community di Tax Planning Internazionale. Se mi segui sai che ci occupiamo di pianificazione fiscale internazionale e di piani di residenza fiscale. Quello che facciamo noi è esattamente dirti quello che ti serve dal punto di vista fiscale per abbattere la tua imposizione fiscale, al di là del tipo di attività che svolgi e del tipo di residenza personale che ottieni. Ma ci torniamo. Vediamo invece a noi oggi, 9 cose nuove che devi prendere in considerazione prima anche solo di considerare di andare offshore, di incorporare, di costituire una società che sia offshore Quello che sto per dirti in realtà vale anche se hai intenzione di incorporare una società onshore La differenza tra offshore e onshore è che offshore tendenzialmente si fa riferimento a tutto quello che è tra virgolette paradiso fiscale onshore si tratta invece di giurisdizioni appartenenti tendenzialmente all'Ox quindi fortemente industrializzate, fortemente tassate, fortemente, fortemente burocratizzate Italia, Spagna, Francia, Germania eccetera eccetera ora quali sono le nove cose dalle quali non puoi prescindere al di là di quello che ti gira per la testa numero 1 che cosa vendi che tipo di attività svolgi vendi prodotti vendi servizi vuoi aprire un casino online qual è il tipo di attività che vuoi eh, gestire tramite una società offshore o onshore che sia comunque tramite una società che non si trovi in Italia qual è la tipologia di servizi che che, che offri alle persone sono servizi di consulenza sono servizi di formazione sono eh, infoprodotti eh, scaricabili immediatamente tramite un clic, al di là, a seconda scusami, del tipo di attività che svolgi, esistono giurisdizioni che fanno per te e giurisdizioni da evitare come la peste nera. Ti faccio un esempio stupido, se hai intenzione di avviare un'attività di dropshipping drop o tendenzialmente un'attività di commercio all'interno della quale hai bisogno di un magazzino, è evidente che un'isola come Malta non fa per te, altrimenti potresti avere sicuramente avrai problemi logistici così come non fa per te un'attività di uh, dropshipping che vende in Europa eh, legarla ad una società uh, di Hong Kong con un magazzino fisico ad Hong Kong evidentemente quindi queste sono soltanto le ipotesi più banali ma è per farti capire che a seconda del tipo di attività esistono giurisdizioni che vanno bene e ci sono altre tipologie di giurisdizioni che non vanno assolutamente bene numero 2 dove le vendi? a chi stai offrendo i tuoi servizi? Se ti rivolge a un mercato extraeuropeo, a un mercato europeo, ti rivolge ad americani, a canadesi, a, sudamerica, a, sud, a sudamericani, a sudamericani, ad asiatici o a europei. Eh, cambia eh, radicalmente la tipologia di struttura da utilizzare, soprattutto alla luce di un fattore di cui nessuno sembra parlare mai, e cioè dell'IVA. Quando io vendo non ci sono soltanto le imposte dirette, quindi la corporate tax piuttosto che la personal income tax, ok? Quindi vendo 100 applico il tax rate di quel paese su 100, ma esiste l'imposta indiretta per eccellenza. In assoluto è la VAT o IVA, value added tax, imposta sul valore aggiunto. I flussi di IVA sono importantissimi e possono spostare diametralmente la location della giurisdizione da utilizzare a seconda di quello che può convenirci, perché se vendiamo in Europa molto probabilmente non potremmo prescindere da una società all'interno dei confini dell'Unione Europea, in uno dei 28 paesi appartenenti all'Unione Europea. Se invece il nostro mercato di riferimento, perché siamo network marketer, affiliate marketer per esempio, è il Canada sono gli Stati Uniti, allora dobbiamo pensare a tutt'altro tipo di struttura. Numero 3. Come ti fai pagare? Eh, come i tuoi clienti eh, ti fanno arrivare il cash, i soldi, ti fanno bonifici, hai bisogno di un merchant account, vendi tramite Paypal, tramite Stripe, hai un conto su TransferWise, hai un conto su Revolut, eh, hai un conto personale su N26, i clienti sono consumatori finali e quindi soggetti privati senza un numero di partita IVA o più in generale un Tax Identification Number a livello internazionale o sono società, società che si trovano all'interno dei confini dell'Unione Europea o al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Dunque, ehm, come ti arrivano questi soldi? è eh, fondamentale perché a seconda della tipologia ehm, di pagamento avrai bisogno di uno strumento mh, differente, ma devi sapere che tutti i sistemi di pagamento funzionano solo in determinate circostanze. Non puoi utilizzare un conto transferwise nel B2C, così come non puoi utilizzare un conto corrente a Malta e legarlo ad un PayPal ad Hong Kong. Quindi è necessario strutturare, non solo capire dove, va, dove, va, dove vado a posizionare la società, ma soprattutto A, se è possibile collegarci a un conto corrente e B, se gli strumenti di pagamento di cui ho bisogno per ricevere il cash e per non tenerli bloccati per anni perché succede su un conto corrente possono essere legati a uno strumento di pagamento a me congeniale che mi permette di metterci le mani e tirarli fuori ogni volta che mi servono. Numero 4, questa è molto importante, dove si trovano i tuoi dipendenti e o i tuoi collaboratori? Se non sei un, um, un, un imprenditore unico o um, se la tua impresa non si compone essenzialmente unicamente di te e eventualmente di uno o di due soci al massimo, avrai bisogno per sviluppare i tuoi servizi, per sviluppare i tuoi prodotti, di uh, un dipendente, banalmente anche semplicemente di qualcuno che ti segua la contabilità, piuttosto di qualcuno che ti segua... La, ehm, la movimentazione del magazzino se parliamo di di prodotti è importante fare molta attenzione a dove si trovano i dipendenti perché eh, la presenza di un ufficio la presenza di dipendenti all'interno di un luogo fisico circoscritto nel, nello spazio evidentemente nel tempo può portare dei problemi gravissimi di configurazione di stabili organizzazioni cioè quando io ho dei dipendenti che lavorano in un determinato posto per me Posso uh, rischiare che il paese dove si trovano i dipendenti venga a batter cassa dicendomi guarda hai una stabile organizzazione occulta, cioè i tuoi uffici sono parte della tua società, ti aiutano a generare una serie di profitti che io ti voglio tassare. Quindi facciamo molta attenzione, se non sei un one man show, un one man band, cioè se non sei soltanto tu l'unico uh, proprietario socio della tua società, è importante che la location dei dipendenti venga valutata ampiamente, con ampio, con ampio anticipo. Eh, collaboratori, anche avere collaboratori in partita IVA può creare dei problemi di stabile organizzazione personale piuttosto che di ritenute alla fonte quando eh, li vai a pagare. Quindi facciamo attenzione. Numero 5, eh, dove sono i tuoi uffici? In realtà ne abbiamo già parlato nel punto numero 4 perché se hai dei dipendenti li farai lavorare diciamo, dietro qualche scrivania che insista da qualche parte ma in realtà per ufficio si intende poi anche il tuo ufficio personale se hai preso la residenza fiscale per esempio a Malta e lavori da Malta in un ufficio non puoi prescindere dal fatto che anche Malta vorrà la sua fetta Malta è un esempio come tanti quindi anche l'ufficio, anche dove ti reghi se non sei un nomade digitale se non sei sempre costantemente in giro per il mondo ma lavori quindi tendenzialmente amministri, gestisci la tua impresa da un posto fisico che è sempre lo stesso o perlomeno sempre lo stesso per la maggior parte del, dell'anno, allora ci sono delle implicazioni fiscali piuttosto importanti, piuttosto gravi da prendere in considerazione. Numero 6, dove sono i tuoi magazzini? Ne abbiamo parlato all'inizio, se ti occupi di commercio molto probabilmente avrai bisogno di un magazzino. Anche il magazzino a determinate condizioni può configurare l'esistenza di una stabile organizzazione. Quando senti la parola stabile organizzazione accendi una lampadina, vuol dire che l'amministrazione finanziaria del paese dove ti trova il tuo magazzino verrà a battere cassa, vorrà dei soldi da te, giustificando la sua richiesta sulla base del fatto che la tua presenza fisica di uomini, mezzi, persone, risorse su una determinata giurisdizione configura una presenza tassabile. Quindi anche il magazzino, al di là che per la logistica della tua mh, impresa è importante da un punto di vista fiscale, è evidente che so che se devo svolgere un'attività di, ehm, di commercio e i miei clienti finali sono americani non mi avrò un magazzino eh, in Bulgaria, però insomma, per ovvi motivi logistici, quindi, eh, ma la parte più importante è sempre quella fiscale. Numero 7, la tipologia di reddito che generi, qui eh, c'è una macro distinzione, principale e poi al di sotto ce ne sono numerose altre, ci torneremo in un successivo video. Quello che devi sapere adesso è che abbiamo un active income contro un passive income. L'active income è ehm, reddito da attività commerciali, quindi compravendita di servizi, di prodotti, eccetera eccetera. Come Questi ricavi però vengono da, una, eh, da uno svolgimento attivo della tua, della tua attività di trading, è cioè una compravendita o di servizi o di vendita o, o, o di prodotti ma sei tu con la tua azienda che ti poni sul mercato e offri delle cose. I redditi attivi vengono tassati in maniera differente dai redditi passivi, meglio conosciuti come passive income. Per passive income ci facciamo riferimento principalmente, le tre macro-categorie principali dei passive income sono interessi, dividendi e royalties. Queste due macro-categorie vengono tassate in maniera diametralmente opposta con implicazioni anche burocratiche, anche amministrative, completamente differenti. Quindi, ricordiamo, se i nostri redditi derivano da attività di commercio, abbiamo, necessitiamo di una certa giurisdizione, di una certa impostazione della nostra struttura di business, se i nostri redditi derivano da interessi dividendi e royalty, sfruttamento di IP rights, piuttosto che società controllati in giro per il mondo, piuttosto che finanziamenti intercompany che generano interessi passivi da un lato, attivi dall'altro, ci dobbiamo comportare e dobbiamo sfruttare delle uh, giurisdizioni che non sono quelle che vanno bene per gli attivi per gli active income o comunque non sono per forza quelle lì. Punto numero 8, e ci allacciamo molto bene ai passivi income, i trattati contro le doppie imposizioni. Um, tendenzialmente soprattutto io nella mia esperienza quando ho a che fare con uh, singoli imprenditori o con due o tre imprenditori che sono le prese con una massimo due società tendo a evitare di ricorrere ai trattati contro le doppie imposizioni perché Um, per quanto, come dire, nella mia esperienza la loro uh, interpretazione non sia sempre così ostica, non sia sempre così complicata, tengo, tendo comunque a semplificare la struttura al massimo. Questo per dare al, agli imprenditori uh, una flessibilità che, nel commercio, è assolutamente fondamentale per andare avanti. Nonostante questo, è importante capire se le giurisdizioni all'interno delle quali ci conviene o meno incorporare i nostri business, siamo dotate o meno di un trattato contro le doppie imposizioni, perché l'applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni tende a ridurre e, mh, come dire, 9 volte su 10 lo evita una doppia tassazione. Quindi ci fa evitare che una tipologia di reddito prodotta in una determinata giurisdizione eviti di essere tassata una seconda volta o subisca una ritenuta da conto eccessiva alla fonte quando quel reddito viene distribuito a me che sono invece magari il socio e sono fiscalmente residente in una giurisdizione diversa da quella o da quelle in cui ho incorporato il business. Quindi, si tende a uh, utilizzare delle strutture snelle uh, che uh, non prevedono il ricorso ai trattati contro le doppie imposizioni, ma in alcuni casi sono imprescindibili ed è comunque sempre bene prenderle in considerazione perché gli scenari di business possono cambiare. Quindi è sempre meglio incorporare la società in una giurisdizione in cui ci sia una lista di trattati contro le doppie imposizioni piuttosto a folta che andare invece a uh, incorporarla in paesi come Dubai per esempio in cui i trattati contro le doppie imposizioni sono stati sviluppati soltanto negli ultimi anni e non ce ne sono uh, tantissimi punto, 9, punto numero 9 e chiudiamo con questa la tua residenza fiscale uh, non dare per scontato che uh, tutta la giostra e quindi tutti gli otto punti di cui abbiamo parlato fino adesso, uh, fino adesso possano leggersi uh, sempre e comunque sul fatto che tu rimanga in Italia perché se rimani in Italia Abbiamo un livello di difficoltà, un livello di gestione e un livello di pianificazione che è sicuramente più complesso eh, rispetto all'ipotesi in cui tu sposti la tua residenza fiscale in un altro paese. In ogni caso tutti i punti che vanno dall'1 all'8 si incrociano esattamente con il punto numero 9 e cioè cadono o vanno strutturati in una determinata maniera alla luce del punto numero 9. Quindi abbiamo tenuto per ultimo ma in realtà è la prima, primissima cosa da considerare, la tua residenza fiscale, perché se sei residente a Malta, se sei residente a Cipro, se sei residente in Portogallo, se sei residente in Svizzera, se sei residente in Lussemburgo, se sei residente in Olanda, se sei residente in Belgio, hai una determinata flessibilità, possibilità di applicazione, di strutturazione del tuo business, se sei residente in paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania la flessibilità o quantomeno le tecniche da applicare le normative da prendere in considerazione rendono sicuramente la struttura meno dinamica, meno flessibile. Ok, Di nuovo, io sono Luca Tagliatela, questa è la community di Tax Planning Internazionale, se anche tu stai cercando un modo per ridurre, per abbattere l'imposizione fiscale tramite una pianificazione fiscale internazionale, sei nel posto giusto. Io ti saluto e ti rimando al prossimo video. Rimani connesso.